Allora vi chiedo di essere più diretti possibili nel raccontarmi qual è il motivo per cui siete qui. Oggi è super preso bene, quindi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi Ma, cosa. Amore. Vieni, mm, papà! Arrivo, arrivo. Veniamo da due famiglie molto diverse tra loro. È tipo due onde energetiche. Guarda che il dolore del parto non è poco. Amore, sono tutto tatuato io. No, no, no, no! no. Da 1 a 10, quanto ti sono mancato? 2, 2 oh, Madonna, non riuscirei a fare più di due giorni l'anno sul set con lui. Oh, oh, oh. Per dare una svolta a questa serata, balleremo io e Fede. Mi stai veramente stressando. Oh. Volevo fare saremo tranquillo. Fedez! Non credo